Salve a tutti, in questi giorni sono venuta a conoscenza di un programma che ho trovato davvero interessante per essere utilizzato in classe come registro personale al di fuori di quello che sarebbe il registro della scuola che è molto più amministrativo e più serio. Parlo di classe DOIO, questo programma è davvero interessante perché non soltanto ci dà la possibilità di valutare gli alunni eh, in base a determinati skill che loro hanno però eh, possiamo anche eh, creare una vera e propria classe virtuale con un'interazione sia con gli alunni che con le famiglie mm, perché faccio questo tutorial eh, stasera perché eh, praticamente eh, guardando sul web non ho trovato tutorial in italiano ma tutti in, in inglese benché sul sito ci sia comunque eh, la, la lingua italiana però per quanto riguarda la gestione delle pagine non è tutto in inglese allora per aiutare un po' le colleghe che come me ne masticano poco di questa lingua ho deciso di di regalarvi, diciamo, questo quello che ho scoperto smanettando. Allora, il primo passo da fare una volta è entrati sul, sul sito di Class è quello di registrarsi. Quindi è, è, ci si può registrare come insegnante, come genitore, come studente oppure addirittura registrare un'intera classe però eh, siccome io sono già iscritta, allora eh, praticamente eh, mi, mi dice di entrare con la mia email di registrazione, allora, la mia password, Accedo Vabbè. e eh, sono entrata praticamente nel mio pannello, nella mia pagina. Come eh, potete vedere qui c'è eh, già il mio account, ho generato il mio profilo, ho inserito anche un'immagine, eh, quindi ci sono le varie impostazioni, il profilo, la password, la lingua. E messa, messaggi, commenti, i termini per la privacy e tutto una volta che avete eh, riempito i diversi campi potete eh, tranquillamente dare l'ok ok e chiudere andiamo adesso alla, nostra, alla creazione delle, della nostra classe io qui ho già eh, creato la mia classe di italiano, eh, l'ho condivisa con una collega di classe e eh, anche la classe di storia, però siccome ci sono già in elenco i nomi dei miei alunni, per eh, la loro privacy preferisco non aprirla e facciamo, eh, questa è la classe demo che loro danno già come dimostrazione, però voi potete anche eliminarla aggiungi classe aggiungi classe la prima cosa che appare è questa uh, piccola immagine che possiamo anche modificare a nostro piacimento uh, sostituirla non so se ad esempio facciamo geografia possiamo scegliere il mappamondo scriviamo quindi geografia e, e selezioniamo oh, l'anno, sì, se voi avete la scuola materna, l'asilo, prima elementare, seconda elementare e via discorrendo, quarta, quinta, per scuole medie, scuole superiori allora eh, vabbè, io ho una quarta elementare, eh, quindi scrivo quarta elementare, aggiungi classe a questo punto mi dice di inserire il nome degli studenti oppure di importarli da una lista. Cioè noi possiamo pure farci una lista in Word o in Excel, copia e incolliamo, importiamo automaticamente la lista, però possiamo anche copia e incollare. Con il tasto destro del mouse incolliamo la lista degli alunni o invece possiamo anche metterla manualmente, non so, liscia. Francesco, wow. Alessandro, Simona, vedete che man mano che noi inseriamo gli alunni lui in automatico gli abbina anche delle skill che mh, si possono poi anche modificare andando sul profilo degli alunni. Comunque ne metto altri due, tre, vediamo un pochettino. Marco, eh, Fabiana, uh, uh, Giovanni, oppa, solitanto scappa il tasto, Giovanni e, e via dicendo. Quando abbiamo finito di aggiungere tutti gli alunni, clicchiamo su finito, per gli alunni. E si apre praticamente eh, la parte più interessante. Quindi, le skill a cosa servono? Le skill praticamente servono per dare un voto agli alunni in base alle determinate voci che noi abbiamo aggiungere. Allora, abbiamo delle skill in positivo, quindi aiutare gli altri. Che possiamo anche modificare, sia nel nome e poi eh, nell'assegnazione dei punteggi. Questo ci serve anche per assegnare i punteggi 1, 2, 3, 4, fino a 5, un massimo, quindi da 0 a 5. Eh, diciamo, mettiamo 0, salva, cancella, quindi partiamo da 0, possiamo modificare le nostre skill. Non solo, ma possiamo anche Cambiare la finestra eh, nell'immagine della skill, non so, mettere la foglia, il mappamondo, l'aereo, a secondo di che cosa vogliamo andare noi a, a valutare, diciamo. Quindi, chiudiamo: questo riguarda le skill degli atteggiamenti positivi, propositivi, partecipativi, collaborativi degli alunni eh, dei singoli alunni nel, nel, nella classe invece se eh, ci stanno oh, dei punti eh, diciamo di, su cui bisogna lavorare allora mh, mh, clicchiamo su necessità lavorare aggiungiamo una skill eh, ad esempio, non so, se essendo un compito in geografia possiamo oh, andare a valutare eh, lo stato dei quaderni quindi se lavora, se lo lavora, come, come lavora, se è ordinato o meno, quindi possiamo mettere quaderni, peso del punto 0, se eh, praticamente i quaderni eh, sono diciamo in ordine, oh, oh, meno 5, se è proprio il massimo del disordine, però quello poi sarà valutato alunno per alunno. Possiamo cambiare la, la skill, e quindi mettiamo, non so, quaderni, è banale, d'accordo, però è giusto per avere un impatto visivo più immediato. Ok, e possiamo aggiungere a ah, tutte le schede che noi vogliamo, eh, dove eh, segneremo i punti di, di debolezza dell'alunno, quindi mentre sul positivo noi andremo a registrare i punti di forza delle, delle, del singolo alunno, nei necessi di lavorare andremo invece a eh, inserire tutti eh, i, i, i punti di debolezza da eh, sviluppare, mh, ampliare, consolidare e via dicendo. Fatto questo andiamo avanti e si apre questa finestra dove ci invita gli studenti e i parenti. A questo punto qui praticamente in base a, ai nomi che noi abbiamo dati il, il programma genererà una, una lista con, con un codice, con una sigla ben definita che eh, sarà la chiave di accesso sia per gli alunni che per i genitori. Allora andiamo in vita, prepara in automatico gli inviti e mi dà il file praticamente da scaricare in PDF, quindi il file di geografia la classe DOIO, genitori e studenti invitano per la geografia il file in pdf, lo, vabbè, non lo salvo, lo apro per farvelo vedere, quindi ok apri e vediamo praticamente che eh, ci sono gli inviti, io, mh, sono otto pagine perché comunque ho inserito soltanto sette alunni però ci sarà una pagina d'invito per ogni alunno. Nella pagina che eh, voi consegnerete agli alunni ci sarà praticamente eh, nuovo su class voglio, comunque inserisci se non sei registrato, basta che inserisci questo, eh, diciamo, questo codice e accedi immediatamente alla, alla classe di geografia. Quindi se invece sei già un utente e fai il login, comunque utilizzi questo codice e eh, accedi alla classe di geografia come genitore. Invece se sei lo studente eh, puoi scaricare l'app eh, su Android, su iPad, comunque accedi alla classe Dojo con questo codice puoi accedere sia dal computer che dal, dall'app del telefonino. L'importante è che per entrare nella classe inserisci questo codice qui. Quindi, questo, Ed è tutto qui, è semplicissimo, facilissimo e i genitori possono avere un riscontro immediato del comportamento dei figli nella classe, quindi fatto con gli inviti chiudiamo e andiamo adesso a vedere eh, la classe si apre il pannello e abbiamo quindi la nostra aula quindi tutta la classe e qui verranno riportate poi la media dei punteggi della classe dopodiché io vado, oh, voglio praticamente valutare alessandro la giornata di oggi come eh, si è comportato voglio modificare il punteggio edita skill su Alessandro modifica Alessandro oggi è stato molto bravo ad aiutare gli altri gli assegno un bel 5 salva necessita di lavorare Alessandro eh, i quaderni veramente l'ho controllato non ha eseguito i compiti tutti a casa quindi io gli metto in questo caso un meno 5 perché non ha svolto i compiti a casa o magari non le ha fatti a scuola perché non gli andava comunque metto un meno 5 sono cattiva a questo punto eh, praticamente chiudo il programma chiudo mi vedo la storia di Alessandro posso anche fare una comunicazione personale ad Alessandro ai suoi parenti aggiungo e pubblico ritorno all'aula e praticamente se clicco su alessandro io avrò il, vo il voto bene su quello i voti che lui ha avuto che gli ho assegnato i genitori quindi potranno vedere tranquillamente eh, l'andamento della giornata del figlio non solo, ma io posso anche io, vedere un attimo posso registrarmi anche le presenze degli studenti quindi se uno posso segnare la presenza, l'assenza o anche il ritardo di 10 minuti mezz'ora o invece la puntualità quindi posso dire se Alessandro è entrato in classe Virtuale, o, in, o non è entrato o è arrivato in ritardo l'altra cosa molto interessante di questo programma salva le presenze, ok sono tutti presenti salva le presenze della giornata un'altra cosa molto interessante eh, che eh, ci offre Doio nella nostra classe virtuale è la possibilità di creare una storia del, della classe cioè posso aggiungere in tempo reale in questo momento la classe sta facendo merenda giusto per eh, oppure eh, dopo sarà impegnata in una ricerca in gruppo posso aggiungere anche una foto una, una foto caricarla dal computer farla anche ai ragazzi stessi quindi posso aggiungere una foto se mi fa schiacciare allora. aggiungere un file quindi non so voglio mandare dei compiti a casa um, che ho trovato interessante, ecco, coding dinosauro, ad esempio, apri, completato, e c'è un file che i genitori, anche gli alunni, potranno tranquillamente aprire, scaricare, e eh, lavorare sul computer di casa, quindi pubblica, eccolo qua. Gli alunni i genitori potranno intervenire potranno mettere un like come potranno anche commentare grazie maestra l'ho scaricato e diamo anche un like ok è mh, davvero un... Molto molto carino. Poi c'è anche questa opzione di aggiungere delle card che sono già personalizzate: quindi so, in Real Time, Winter Break, Welcome Back, Parent, Teacher Night, Happy Halloween. Vabbè, sono delle cose così carine. carine un carino. E allora, Welcome Back, Shar, Shar nella classe geografia, ok e lo ok dovremmo andare qui adesso e dovremmo vederlo forse non c'è perché eh. un attimo, faccio il refresh eccolo qua quindi ho fatto il refresh e eh, me l'ha messo due volte perché ho cliccato due volte è tutto qui con... poi abbiamo queste opzioni, queste finestre se io voglio comunicare soltanto con Alessandro io scrivo un messaggio ciao Alessandro mi raccomando ricordo da ciò che ti ho detto e questo è un messaggio soltanto per Alessandro che potrà vedere soltanto Alessandro tutto qui e, mh, ci sono anche la messaggistica quindi ecco qui per i genitori per tutti i genitori per i singoli alunni per i genitori di Alessandro, per i singoli e via dicendo. Ah, un'altra cosa interessante è che non soltanto noi possiamo inserire quindi tutti gli studenti, ma se abbiamo intenzione di far lavorare i nostri alunni in gruppo, possiamo formare, aggiungere un gruppo alla classroom, ehm, il gruppo degli esploratori. In, in, Clicco su chi deve fare parte del gruppo degli esploratori e creo il gruppo. Aggiungo l'altro gruppo che mi è rimasto, av avventurieri. Ah, ho tagliato. Allora, avventurieri. Eh, aggiungo gli altri crea gruppo quindi ho creato due gruppi esploratori e avventurieri quando noi daremo dei compiti ai gruppi andremo praticamente poi a valutare se hanno lavorato o meno quindi premio a gruppo mettiamo, metteremo le valutazioni al lavoro eh, che hanno fatto eh, in gruppo questo è tutto, è un programma semplicissimo e francamente lo trovo molto bello perché non soltanto ci permette l'interazione con la famiglia, rende inutile i gruppi di Whatsapp che molte volte sono davvero, causano un sacco di problemi, pettegolezzi e via discorrendo, e i genitori hanno riscontro immediato di quello che fanno i loro figli dentro l'aula scolastica. Spero che troverete questa quest app interessante così come è piaciuta a me. Vi saluto e alla prossima. Buona serata a tutti.